ci avevo pensato 11 settembre il dibattito sul crollo delle torri gemelle prima eh, eh, eh. riguarda il motivo che avrebbe causato il cedimento iniziale del blocco superiore di ciascuna torre la seconda riguarda il motivo che avrebbe causato la distruzione completa delle due torri. Dopo questa venne infatti chiamata la teoria del pancake o teoria delle ciambelle. Gli esperti, inoltre, fecero notare che il carburante degli aerei sviluppa un calore Aeree! che è metà, per quello necessario e il è non sarebbe stato quindi sufficiente per distaccare le traverse dei pavimenti dalla struttura esterna. I fuochi normali the Improvvisamente normal <the column> <tellamente> le colonne si rompono. Questa colonna si dissolve. L'intera parte superiore del palazzo cade. Ma penso che andrà da qualche parte... Sto, sto, sto, sto discorso. <tellamente> eh? Non posso Sto parlando di Non posso scrivere... Sto parlando di questo discorso. Non posso scrivere... Sto parlando di questo discorso. Dunque, ragazzi, ovviamente eh, per non annoiarvi, le parti in cui non abbiamo bevuto nel video precedente le abbiamo un po' accorciate e ne abbiamo trovato un altro. Ciao! Prima di entrare nel merito del confronto ancora acceso tra complottisti e non, ripercorriamo le ore e passaggi cruciali dell'11 settembre 2001. Bello l'hashtag. Giorgio Bush eh, da. 5 visita dai, dai, dai, dai. Un uomo dello staff si credere. apposta no. se vuoi no che vuoi organizzare <scu> <ride> <ride> per coi. Tutto bene. di New York a New York. Ma schitine un po' One eternity later One eternity later Nei quattro attacchi sono morti 2496. Morti Ok, Ok, oh, qua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 da anni invece il gruppo di lavoro che si raccoglie intorno al sito 11 settembre.info e al giornalista informatico Paolo Attivissimo giornalista attivissimo. informatico attivissimo barcano da un volo diverso in una città diversa all'alba dell'11 settembre l'alba del giorno non è l'alba di quel giorno nel 2005 viene rilasciato questo video che ritrae i dirottatori del pentagono volo American 77 mentre passano i controlli all'aeroporto di Washington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 dei video che abbiamo visto intanto ci cioè, facciamo... aspettavamo qualcosa di più di più complottare esatto intanto controlliamo i punti lui cioè, ne ha fatti tre lei uno quindi no io, ora... due, io due ah due scusate quindi due, me, quindi tu te ne devi bere i rimendi quattro però uno me lo bevo io perché io voglio bere eh, cioè non ho capito io ho controllato l'ho scritto io lo bevo io vabbè dai allora uno me lo tu. bevo io e due te li bevi io tu. me lo voglio bere uno. perché sei perdente Salute. Saluta, a me non ci no, consegliamo sì, veramente perso. Ci consoliamo! Allora, prima faccio un super stid. un superstite oh, awesome. finisci là. Lo trovo bene subito o lo trovo sosseggiato? No, me lo avevo. Io direi di skippare il primo video totalmente. Ok, schippiamo il primo video. Sentiamo secondo... perché è molto tecnico, molti punti in cui bu Può Essere non può e poi non portava comunque sia niente, ma nemmeno nel secondo video ha portato a niente, nessuna conclusione. No, no, nessuna conclusione. Non abbiamo capito nulla di sto vlog dell'11 Ma La cosa peggiore no, è che l'ultimo video è di 11 mesi fa, cioè non stiamo parlando di 10 11 <ride> Un anni fa. 11 mesi fa, è vero. Che secondo io, diciamo, era sì. aveva delle minuzie di dettagli parecchio inutili per chiunque.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 alcuni di quelli che hanno fatto i cancazze tra virgolette all'aeroporto cioè che... perché lo cosa si... rappresentavano quelle scene dell'aeroporto perché lo chiediamo no, no, a... non c'è scritto nel dato neurologo potrebbe essere in qualsiasi momento no, l'immagine troppo, troppo fluida per i sistemi dell'epoca troppo fluida per l'epoca deve essere un po' più a scatti quindi lui vuol dire che non c'è futuro <ride> non ho capito quindi no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 Era in combutta con chi ha deciso di fare sta cosa. Ed era lui il kamikaze. Ma poi è stata accollata a quelli di al Qaeda mm -hmm. Di Al-Caeda Al Qaeda, a quei quattro tizi. Però loro fondamentalmente non erano nemmeno sugli aerei. Perché non. Ma non c'erano sull'aereo perché non comparivano nemmeno nelle, nella nelle lista camere passeggeri. Nelle liste passeggiate. No, ne, ne, ah, ne no, e poi lui aveva questi video di loro negli aeroporti in questo aeroporto. Senza date, senza niente, dice che le immagini erano troppo fluide per essere del 2001. Quindi siccome loro erano stati anche dichiarati incapaci di portare sì, un aereo tipo Cessna, sì, sì. Vabbè. quindi non potevano dirottare un aereo. Quindi. quindi è stato qualcun altro messo da qualcuno in po dei poteri forti. Mm. Cioè, è po più, no? Vabbè, è discorsi discorso di sabato sera... Da Osteria, da sì, Osteria, numero... Osteria numero 1, a me è piaciuta la citazione su Mazzucco. Ah, uh, certo, quoto. C'è da dire questo. Puoto, Mazzucco ci aveva regalato emozioni qualche episodio fa. Non me l'aspettavo perché pensavo il video fosse più vecchio, non l'avevo visto prima. Sì. In realtà no. è 11 mesi fa, quindi. Certo ci sta che lui come personaggio a <ride> Professore Mazzucco abbiamo fatto Poi... che è anche. Cos'è? Giornalista documentarista? Documentario. No, regista. Ah, regista, regista, regista, regista perché lui è regista, regista comunque, ragazzi, documentarista. Può fare un documentario su. Quindi, quindi scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusate, scusate, scusate. Scusate. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento. Ma.. Quindi io che monto i video di Gimplotti sono regista. Sì, ora tu sei regista. Certo. Tu vuoi mettere A me sì. la... Aspetta, anche sceneggiatore. Allora, ah, no, sì, più... mm, sì, più o meno sì. Direttore delle luci. Ma quello sono io. Regista tecnico. <ride> Vabbè, sei cameraman. Non tanto, non tipo tecnico. Non la scenografia è lei. No, tutti siamo cameraman. Sì, esatto, siamo tutti cameraman. Ma me posso metterci sì. un curriculum? Mo? Che sono regista. Io fare un annuncio pubblico. Se vi sento un team per fare un video, chiamateci. No. Possiamo no, finire no, che Io finirei qua, ragazzi. E quindi io vi mando al, um, al prossimo episodio. Sperando che troviamo dei, dei video più convincenti. Perché noi ci vogliamo convincere di queste teorie del complotto. e Speriamo di trovare qualcosa di che si dice alla Ma Esatto, ci vogliamo appassionare. Ancora non è accaduto. C'è cioè quel video. Cioè, qualche illuminato cioè, ci stesse ascoltando. Sì, ma siamo pronti a entrare con voi? Illuminati. Illuminati. Questi sono gli illuminati. Adesso non vale Scusa, scusa, scusa. Io voglio essere conti. illuminati Posso chiudere la puntata in questa maniera? Sì, vabbè, ciao, ciao ragazzi. Ciao.